Ciao, sono Marco, benvenuti anche questa settimana sul mio canale. Visto che i miei tutorial su come alzare e abbassare le tapparelle hanno riscosso un notevole ascolto, ho deciso di crearne un altro usando però un prodotto professionale, un prodotto che usano comunemente i nostri elettricisti per collegare la tapparella e farla salire e scendere con un telecomando. Eh, visto che negli altri due tutorial, sia il Sonoff che il, il Relay e Milo sono prodotti che ho comprato dalla Cina e ho speso mi pare sui 10 euro l'uno, eh, questa volta ho deciso di creare un tutorial comprando un prodotto che costa 35 euro. Eh, questo prodotto chiaramente, è, a parte che è più semplice da montare rispetto agli altri due, eh, si possono fare eh, notevoli eh, aggiunte, come per esempio si possono collegare più telecomandi, invece per esempio nel lo sono riuscito a collegare solo un telecomando per farne funzionare uno, su questo si possono collegare più telecomandi per usarne uno. E In più, come vedete qui c'è un punto di accesso, in più da questo punto di accesso si possono collegare altri di questi YOKIS, questo prodotto si chiama YOKIS, e con un telecomando abbassare e alzare le tapparelle della casa, abbassarne o quella sola della camera o quella della cucina o abbassarle tutte insieme prima di uscire. In questo tutorial vedremo come si collega sulla Claire nel mio garage e in più vi farò vedere come si collega anche un tasto fisico perché è la cosa che mi chiedete di più in assoluto ogni volta che presento un prodotto, mi chiedete ma si può collegare anche il tasto? Allora eh, vi farò vedere lo schema di come si collega questo, di come si collega insieme il tasto e anche di come si fa ad accoppiare il telecomando. Ora con questo schemino vi farò vedere un esempio di collegamento. Qui abbiamo il motore, la presa, il nostro apparecchio della Yonkis e il bottone. Allora, se volete collegare il bottone dovete per forza comprare un bottone interbloccato perché altrimenti lo Yonkis non lo riconoscerà. Dal motore usciranno i soliti quattro cavi che sono la terra che andrà collegata alla presa direttamente, il cavo blu che è il neutro, e due cavi per la salita e la discesa, che sono marrone e nero. Allora, i cavi marrone e nero li collegherete nelle prime due prese. Io ho collegato prima il marrone e poi il nero, ma voi potete fare anche viceversa, non cambia nulla. Il blu, che sarebbe il neutro, andrà collegato in quello in mezzo. Lo riconoscete perché in alto c'è scritto N, che sarebbe per neutro. Poi qui non si collega solo il blu del motore, ma andrà a collegarsi anche il blu della presa. Poi collegheremo anche la fase, che nel mio caso è, come si chiama? era nera. Andrà collegato nell'altra nell presa. Ecco così, tramite il nero outro. e la fase, daremo collegamento alla corrente al nostro Yonkis. Alla fine collegheremo il bottone. Il bottone com'è che va collegato? Praticamente eh, la fase andrà collegata sia qui ma anche al bottone per dare corrente al bottone. E poi l'ultima presa che sarebbe quella di destra, anche da lì collegheremo il bottone come vedete. Come vedete è semplicissimo per chi ha seguito il, il mio tutorial sull'Emilo. questo è molto più semplice, ha, molti, ha due cavi in meno e anche un paio di ponti in meno. Ora andremo eh, come si chiama, a collegarlo alla clare del mio garage e vi farò vedere come, come si collega il, il bottone perché chiaramente il, il telecomando andrà accoppiato allo Yonkis. Come vedete questo è il lavoro finito devo ancora mettere un po' meglio i, i cavi eh, aspetto che sia, sia seccato il silicone perché questo è in appoggio con silicone ora vi farò vedere come si registra il telecomando il telecomando si registra eh, così, semplicissimo basta schiacciare per 5 volte di fila uno di questi 4 tasti perché si possono collegare fino a 4 relè. si schiacciano per 5 volte di fila e poi si schiaccerà il bottoncino che c'è sotto qua per l'accoppiamento vi farò vedere 1, 2, 3, 4, 5, perfetto, il bottone è stato collegato. Siamo giunti alla fine della recensione, non ci resta che testare eh, la tapparella o in questo caso la serrante del garage. Come vi dicevo con un semplice clic salirà, col secondo clic si bloccherà all'altezza all desiderata e con il terzo clic riscenderà. Stesso discorso, chiaramente, vale per il bottone a muro. Con un clic la serranda salirà, con un secondo clic si bloccherà al punto desiderato e con un terzo clic scenderà. Questiamo. Spero di essere stato d'aiuto per qualcuno, se avete bisogno di qualche chiarimento scrivetemelo qua sotto e ci vediamo la prossima settimana con un altro tutorial. Buona settimana!